Grazie, sono molto contenta di avere questa occasione, questi due giorni come inizio di questa mia esperienza, l avventura, l impegno qui in Emilia Romagna e quindi non poteva esserci un modo migliore per, per iniziare. In questi due giorni ho sentito ripercorrere tantissimi temi che ho affrontato in questi anni di lavoro e mi sembra che possano costituire Un'agenda importante per l'IBC sicuramente, per i prossimi anni eh, di lavoro, ma non solo per la pubblica amministrazione, anche per diciamo, tutti gli operatori che si trovano in questo, eh, coinvolti in questi processi. Eh, mi permetto di fare tre rapidissime considerazioni perché gli stimoli sono stati veramente tantissime, tantissime cose, le ha eh, dette il professor Bazzani adesso e eh, eh, non ne ripeto eh, il compito, la sfida nostra come MPCI, come ente regionale ma in realtà anche del Ministero diciamo cioè di tutta la pubblica amministrazione è quella di comprendere quali sono questi processi di patrimonizzazione e dargli casa dargli casa non significa solo dargli dei luoghi fisici dove possono avvenire gli incontri ma significa abilitarli eh, oggi è stato chiarissimo cosa significa abilitare questi processi di patrimonializzazione e anche di messa in valore attraverso strumenti per fare rete, la Regione in questo senso è, è, è, tiene in mano il, il cuore di queste reti del territorio, piattaforme di servizi e tecnologie che appunto abilitano. L'obiettivo è quello di, sostene, di superare la soglia della sostenibilità perché ogni progetto ha una soglia, che, che diciamo, mette il limite tra l'essere dimenticato il momento dopo che è stato fatto l'ultimo stato di avanzamento lavori e per durare del tempo. Noi dobbiamo impegnarci a portare avanti i progetti che subiranno quella soglia. Dobbiamo saper governare progetti, scenari complessi, fatti di dualità, di istanze che sono anche divergenti, materiale e immateriale, per esempio, l'ha appena detto il professor Balzani. E disciplinare, diciamo, scientifico partecipativo, eh, creativo popolare, se ne parlava ieri eh, nel Festival della Tanza di Lione, è stato eh, detto, eh, libero e vincolato, accesso libero, protezione del diritto d'autore, per esempio, algoritmi versus creatività, ci cioè hanno appena dimostrato che non è così, gli algoritmi ci aiutano a liberare tempo per fare altre cose, ehm, ma anche automatizzato rispetto a redazionale, che significa spostarsi dalla produzione di un prodotto alla produzione di un servizio. Eh, tempo presente tempo storico, se ne è parlato poco, però forse questo potrebbe essere un tema da affrontare, noi viviamo sempre in un'eterna contemporaneità, invece per parlare di cultura abbiamo bisogno di una distanza storica e quindi siamo in una fase di presentificazione per inventare una parola nuova. Le competenze sono fondamentali, ecco l'ha appena detto il professor Balzani, competenze che non significa solo produrre scienziati che sappiano trattare questi nuovi patrimoni che, vengono, che si creano, che vengono alla luce, ma anche che siano dei mediatori, che sappiano quindi mediare i um, creatori di domanda. E siamo quindi in un momento di passaggio culturale, io sento tantissimo questa responsabilità di interpretare tutte queste spinte e di trovare sintesi tra queste ehm, istanze che possono anche essere eh, divergenti. Eh, nessuna centralità ci rassicura più, no? come eh, operatori del settore dei beni culturali, ma diciamo come uomini in generale non siamo più al centro dello spazio in un sistema globalizzato, sia economico che, eh, che sociale, non siamo assolutamente più al centro dell'evoluzione di tanti sistemi, non siamo nemmeno al centro del, dell'infosfera, perché gli oggetti si parlano da soli e noi non siamo nemmeno più al centro di questo sistema eh, di informazioni e quindi che cosa cosa abbiamo dalla nostra parte? La nostra intelligenza naturale, cioè che è quella di ehm, avere ehm, la capacità di dare significato e senso a quello che accade, che significa costruire quindi un substrato che è un substrato di pensiero che fa sì che una volta espresso questo pensiero e condiviso le cose non sono più come prima, perché abbiamo attraverso la nostra capacità di dargli significato di Vedere quelle cose in un modo diverso e quindi abbiamo la capacità di plasmare la realtà solamente attraverso i continui cambiamenti di senso e questa è, mi sembra, la sfida e tutto quello che è emerso da questi giorni ed è anche la responsabilità che io mi sento alla, adesso alla direzione di questo istituto magnifico. Grazie.